In Italia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Zerica, un'azienda palermitana con oltre 85 anni di storia, presente nel settore dell'erogazione dell'acqua a 360 gradi. Siamo in compagnia di Alessandro Albanese, il responsabile commerciale Italia. Alessandro, benvenuto. Ciao Fabio, benvenuto a te ed è un vero piacere rivederti e ritrovare nuovamente il pubblico del vending in questa Venditalia 2022. Pubblico che non veniva incrociato in modo diretto e dedicato da ben quattro anni. In questi quattro anni in casa Zerica sono successe tante cose, nuovi prodotti sono stati realizzati, nuovi concept sono stati messi in cantiere e poi piano piano sono stati Completati, allora in forma breve perché sai bene che le nostre interviste durano 6, 7, massimo 8 minuti, che cosa proponete quest'anno al pubblico del Vending qui a Venditalia? Allora, delle pillole di innovazione. Eh, come hai detto tu, il pubblico del vending non, non si incontrava più da quattro anni. In questi quattro anni sono accadute tante cose nel, nel mondo, ma in Zerica soprattutto abbiamo proseguito ancora nella nostra sete di innovazione. Eh, una delle principali innovazioni che abbiamo l'orgoglio di presentare qui in Fiera quest'anno è il PIC 4.0, è un portable IoT controller, un dispositivo. Tecnologico che consente a tutte le attrezzature installate, anche quelle non a marchio zero, di poter essere interconnesse tra loro e soprattutto interconnesse con la rete e col web. PIC 4.0 è associato al nostro portale web Auxilia e, come ben sai, perché l'abbiamo già parlato anche in altre occasioni, attraverso Auxilia è possibile avere il controllo e il monitoraggio di tutte le attrezzature connesse. Questo significa in termini operativi una grande semplificazione in termini di, eh, di gestione, di controllo, di geolocalizzazione e di osservazione di ciò che accade alla macchina sia in termini meccanici che eh, tecnologici e in termini di consumabili eh, installati sull'apparecchiatura stessa. Eh, tutte le attrezzature oggi possono essere interconnesse ed è quello che a nostro avviso il pubblico del vending oggi richiede una innovazione, un cavalcare esigenze di efficacia ed efficienza nella ottimizzazione della gestione dei servizi di manutenzione e assistenza ai clienti. Queste innovazioni ci permettono di garantire sempre maggiori vantaggi in termini di post vendita in termini di affiancamento e di avvicinamento alle alle esigenze di una clientela sempre più moderna, sempre più esigente e sempre più eh, vicina a contatto col eh, proprio pubblico dei consumatori finali. Abbiamo oggi eh, peraltro voluto mh, presentare anche in che maniera le nostre attrezzature riescono a garantire quella flessibilità e versatilità che oggi il mondo, non soltanto del vending, ma soprattutto quello del vending, ci, eh, ci richiede. E abbiamo qui in azienda, nel nostro stand, l'iWall, la Chemonia, la Futura, ma anche la Futura, che sono l'espressione eh, della eh, la giusta sintesi di quello che oggi Zerica è riuscita a raggiungere. Flessibilità, efficacia, efficienza, versatilità e mi permetto di dire anche ottimizzazione dei eh, risparmi eh, energetici, con un occhio sempre più attento a quello che è il tema oggi di interesse di tutti noi, eh, la sostenibilità e l'economicità nella, nella gestione. Eh, perché? Perché oggi abbiamo noi eh, un tema principale che è quello della eh, sostenibilità ambientale, del plastic free. Ed è un tema al quale Zerica ha sempre dedicato eh, parecchia attenzione. Le nostre attrezzature consentono di poter sfruttare al meglio eh, la risorsa idrica, eh, con un notevole risparmio in termini di impatto ambientale, e la flessibilità, attrezzature che mh, nella stessa. Eh, nella loro stessa funzione riescono a soddisfare però delle esigenze di location differenti tra i di loro che vanno dal pubblico esercizio al, al self-service H24 piuttosto che al, all'area break di un'azienda. Non dimentichiamo d'altra parte che proprio in questo ambito Zerica mantiene un record straordinario. Ben 85 anni fa il signor Zerilli, il capostipite, l'inventore dell'azienda è stato anche l'inventore di un brevetto che è quello che ha rappresentato una novità in tutto il mondo cioè la colonnina che avete, avrete visto migliaia di volte e ormai magari manco ci avrete più fatto caso che ehm, eroga zampilli d'acqua, li avete visti certamente nei vecchi film americani eh, nei, in quelli in bianco e nero, nei film anni 60, 70, 80 e questo ha fatto per Zerica un importante cavallo di battaglia Beh, resta comunque un'importantissima invenzione nella storia e un caposaldo per voi che nel frattempo avete utilizzato quel background per continuare a inventare e innovare attrezzature per la distribuzione dell'acqua. Oltre che un cavallo di battaglia è una grossa responsabilità e un'eredità che ci portiamo dietro e quello di proseguire in questo percorso di innovazione periodicamente a ogni fiera possiamo dire di eh, proporre sempre una nuova soluzione ma la presentazione di una nuova soluzione non è altro che l'avvio di un nuovo processo di ricerca e sviluppo che ormai da anni è costantemente presente nel DNA di questa azienda e eh, eh, quindi significa che in pratica esattamente fra sei mesi, un anno o al massimo un anno e mezzo al prossimo, alla prossima edizione di OS vi incontrerò allo stand con qualche altra diavoleria ovvero qualche altra invenzione realizzata per l'occasione Alessandro grazie grazie a te Fabio un saluto caro a tutti noi continuiamo perché Venditalia 2022 continua con tante tantissime altre novità da presentarvi